Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime Allora, come state? Spero tutto bene Vi ringrazio sempre tantissimo per i commenti che mi lasciate sotto l'ultimo video Mi fanno sempre tanto piacere, mi piace un sacco scambiare opinioni con voi E sentire quello che pensate su questi casi Allora, eh, vi dico già che il caso di cui parleremo oggi ci porta fino in Hokkaido che è quest'isola proprio a nord del Giappone dove tra l'altro io sono stato di recente per un matrimonio e il caso di cui parleremo è quello della scomparsa di una ragazza delle scuole superiori tale Asami Chida questa ragazza all'età di 16 anni era considerata comunque una ragazza socievole molto positiva, aveva un sacco di amici e viveva nel paese di Muraran in Hokkaido che appunto si trova come vi dicevo a nord del Giappone. Asami era una ragazza molto socievole, aveva un sacco di amici e in più aveva anche degli ottimi risultati a scuola. Ne ho parlato spesso ma in Giappone l'essere bravi a scuola è veramente una qualità che vi permetterà di avere molti amici perché il primo della classe in Giappone non è visto come un secchione, qualcuno insomma, che passa tutto il tempo sui libri ma qualcuno di successo che si applica molto e che sicuramente avrà una brillante carriera davanti a sé quindi diciamo che c'è questa percezione che è un po' diversa per quanto riguarda diciamo, essere i primi della classe in Italia e essere i primi della classe in Giappone. La scuola tra l'altro superiore che questa ragazza stava frequentando era estremamente eh, prestigiosa, tant'è che in questa scuola si è pure diplomato lo scrittore Yoshinori Yagi che se non l'avete mai sentito parlare è comunque uno scrittore che gode di una grande fama e ha vinto numerosi premi e le sue opere sono state spesso esposte proprio come dei grandi sakuhin, quindi dei grandi capolavori della letteratura nipponica. Asami, come vi dicevo, era una ragazza veramente eccezionale all'interno di quell'istituto, infatti era considerata tra le migliori dell'intera scuola. Ciò la rendeva particolarmente attraente e affascinante. C'erano infatti un gran numero di altri studenti di quella scuola che si erano invaghiti di lei molti di questi ammiratori tra l'altro non nascondevano questa ammirazione o amore se vogliamo chiamarlo infatuazione che avevano per questa ragazza tant'è che per esempio ehm, nel giorno di San Valentino in Giappone le ragazze regalano a dei ragazzi delle barrette di cioccolato o comunque del cioccolato a volte possono avere un fine romantico magari sono innamorate di questa persona a cui danno il cioccolato altre volte è soltanto una forma di gentilezza tuttavia nella giornata del White Day che succede esattamente un mese dopo ehm, il 14 di febbraio, quindi il 14 di marzo saranno invece i ragazzi che daranno indietro il cioccolato alle ragazze tuttavia però non lo danno indietro a tutte ma solamente a quelle che sono interessate tra colleghi spesso si dà anche altre colleghe senza che ci sia un interesse diciamo uh, di una possibile relazione, però di solito le ragazze soprattutto negli anni delle scuole superiori, magari l'avete visto in qualche anime manga, fanno spesso caso a queste cose, a questi piccoli gesti, quindi magari se il ragazzo che vi piace vi restituisce la cioccolata eh, magari può significare qualcosa di più. Asami eh, riceveva spessissimo tantissime barrette di cioccolata durante il white day quindi durante il 14 di marzo questo ci fa capire quanto questa ragazza fosse ammirata da tutti in quella scuola tuttavia questa ammirazione non era sempre del tutto innocente infatti nel posto di lavoro dove lei lavorava part time ha fatto un richiamo al proprio manager perché veniva spesso chiamata da un uomo che lei non conosceva e che diceva di ammirarla però la stava di fatto importunando perché lei non voleva ricevere queste telefonate da questa persona sconosciuta secondo quanto ha riportato Cida ha detto che il suo telefono continuava a squillare in qualsiasi momento e continuava a ricevere messaggi e telefonate a tutte le ore del giorno benché lei non avesse mai mostrato il benché minimo interesse per questa persona e non avesse mai nemmeno risposto a questi messaggi per quanto riguarda il posto di lavoro dove questa ragazza lavorava lei lavorava in una bakery quindi in una panetteria diciamo, eh, che era proprio davanti all'edificio dove viveva con la sua famiglia era un posto che a lei piaceva molto aveva descritto questa bakery come un posto veramente armonioso, che le piaceva veramente che lei gradiva frequentare. Era il 6 marzo del 2001, un martedì come tanti sembrava, tuttavia qualcosa sarebbe successo quel giorno che avrebbe per sempre cambiato il destino di questa ragazza. Cida era entusiasta e si stava preparando per partecipare a una lezione come barista che avrebbe atteso durante quella giornata. Per partecipare a questa lezione la ragazza non era andata alla bakery davanti al suo appartamento ma in un'altra bakery che si trovava nelle vicinanze della sua scuola nel distretto di cho a circa 7 km dalla sua casa che si trovava appunto a Hakuchodai. La ragazza verso le 11:30 e mezza di quella giornata ha telefonato appunto al headquarter della bakery dove lei lavorava dicendo che sarebbe arrivata nel branch appunto di cho verso del pomeriggio la ragazza ha quindi lasciato il suo appartamento e ragazzi è stato proprio qui che le cose si sono fatte alquanto strane perché la ragazza quando era uscita appunto dall'appartamento per recarsi alla bakery e poi successivamente a scuola non stava indossando la sua uniforme scolastica il che è piuttosto strano perché una scuola prestigiosa come quella che lei frequentava esige assolutamente l'uso dell'uniforme scolastica quindi se lei veramente avesse avuto intenzione di andare a scuola Com'era possibile che non si era portata con sé un cambio o l'uniforme scolastica? Inoltre un altro dettaglio particolare è che benché ci fosse una stazione, appunto dei bus, proprio davanti all'appartamento dove lei abitava, lei non ha preso quel bus per recarsi a Nakajima Cho, ma invece ha scelto di camminare nei pressi di un'altra stazione, quindi dalla stazione più lontana, e poi avrebbe preso il bus in quell'altra stazione. Qua sorgono una serie di domande probabilmente perché magari voi potrete pensare sì ma è normale che si è comportata così, magari cioè era una bella giornata di primavera, di marzo, magari voleva ascoltare musica sul suo eh, Walkman visto che siamo nel 2001 e si stava recando nel luogo dove poi sarebbe andata a fare questa lezione. E certo che siamo in Hokkaido e in Hokkaido marzo difficilmente è una bella giornata, adesso non so com'era il tempo in quel martedì però molto facile che eh, piovesse perché comunque eh, marzo in Giappone è piuttosto uggioso. Uh, piove molto spesso E è estremamente freddo Io penso che la temperatura del 6 marzo Probabilmente non sarebbe stato proprio l'ideale Per recarsi a fare una passeggiata Inoltre anche l'abbigliamento Che la ragazza aveva scelto Non era particolarmente consono Magari per la temperatura di quel giorno Avendo indossato una Sciarpa di Burberry Abbinata a delle scarpe di pelle verdi La ragazza sembrava proprio Una ragazza come tante Che si stava recando al lavoro Non sembrava una studentessa Appunto perché non indossava l'uniforme scolastica e sarà proprio questo un dettaglio importante che poi tornerà anche in seguito in questo video. Asami ha comunque raggiunto l'altra stazione. Tuttavia, prima di prendere l'autobus, è entrata in un convenience store alle ore 12.25. Questa informazione è stata poi anche confermata da un suo amico che l'ha vista e l'ha salutata mentre lei stava prendendo questo bus alle 12.25. Il bus si stava recando nella stazione di Higashimachi Terminal, che era proprio la fermata davanti alla scuola superiore che la ragazza frequentava. Mezz'ora più tardi, eh, esattamente alle 12.56, L'autobus si è fermato nella stazione di Higashidori, appunto nella stazione prima del terminal, quella proprio a fianco della bakery dove Asami si stava dirigendo. In ogni caso, se vi ricordate, la ragazza era diretta nella bakery, nell'altra bakery e quindi sarebbe dovuta scendere alla stazione di Higashidori e che appunto è la stazione che è proprio al fianco di questa bakery e quindi capite se il bus è arrivato in quella stazione al 1.56 direte voi perfetto è arrivato giusto in tempo per il suo meeting del lunedì pomeriggio e certo un piccolo dettaglio che la ragazza non è mai scesa da quell'autobus ma anzi è rimasta seduta per altre tre stazioni e è scesa da questo autobus proprio davanti a un centro commerciale è entrata poi in questo centro commerciale un famosissimo mo, è stata appunto avvistata dalle telecamere di sorveglianza tra l'1.04 e le 12.25 e la ragazza all'interno di questo centro commerciale si era diretta eh, nella sezione makeup appunto per acquistare dei prodotti cosmetici Etici, probabilmente. In realtà non ha comprato nulla, la possiamo comunque vedere qua dalle immagini di sorveglianza, ma la cosa che un pochino magari può farci storcere il naso è come mai non aveva nessuna fretta, se vi ricordate la ragazza aveva un appuntamento a luna di pomeriggio, tuttavia sembrava veramente tranquilla come se avesse tutto il tempo del mondo e non si stava preoccupando assolutamente di nulla. E quando è uscita dal centro commerciale ha anche salutato due suoi amici maschi che l'hanno riconosciuta e poi è salita nuovamente sul bus e è tornata indietro per tre stazioni e quindi scesa nella stazione appunto a fianco della bakery dove lei aveva appuntamento luna di pomeriggio è arrivata nella stazione appunto di Higashidori all'1.41 benché nessuno l'avesse mai vista e, o possa confermarlo dal momento che eh, l'ultima persona a vederla, appunto persone che la conoscevano Erano i suoi compagni di classe Che ha incontrato nel centro commerciale Tuttavia il fatto che è arrivata alla bakery È stato confermato dal ragazzo eh, di lei Che appunto l'aveva telefonato Anche se in realtà non ci sono delle prove tangibili Che possono confermarci Che realmente la ragazza fosse scesa in quella stazione La ragazza in questa telefonata Ha detto al suo ragazzo Che era appena scesa dall'autobus E che si sarebbe diretta alla bakery E qua è quando le cose si... Sono iniziata a fare un pochino strane ancora di più perché la bakery era localizzata a 10 metri dalla stazione dell'autobus Quindi com'è possibile che 4 minuti dopo quando il suo ragazzo ha nuovamente telefonato al suo numero la ragazza non fosse ancora arrivata alla bakery tutto ciò sembra molto strano tra l'altro in quella telefonata la ragazza ha detto che non poteva parlare in quel momento e questo è stato assolutamente l'ultima volta che abbiamo avuto delle notizie su questa ragazza nessuno sapeva dove si trovasse dove fosse, che cosa stesse facendo se fosse scappata via se fosse stata magari attaccata da qualcuno, se fosse stata rapita nessuno aveva queste risposte in ogni caso attraverso delle investigazioni si è riuscito a scoprire che la ragazza attraverso il suo gps insomma eh, quello che è installato nei telefoni di una volta adesso non so in ogni caso sono riusciti a tracciare dove si trovasse la ragazza quando ha ricevuto queste due telefonate e benché non fossero in grado di definire proprio al 100% la sua posizione hanno potuto fare una stima del fatto che Asami si trovasse eh, nei pressi comunque di quella stazione o a un raggio di massimo 100 metri di distanza da quel luogo Tuttavia la ragazza non è mai entrata nella bakery, il che... È molto molto strano i genitori quando non hanno visto la ragazza rientrare a casa quel giorno si sono notevolmente preoccupati e hanno cercato di contattare la polizia la polizia però come abbiamo visto già in altri casi non ha mosso praticamente un dito e non si è molto curata di questo caso e questo eh, fatto questa negligenza comunque della polizia è stata estremamente criticata dall'opinione pubblica e soltanto nella giornata del 18 marzo di quell'anno è arrivato l'anno ufficiale della sua scomparsa una settimana più tardi esattamente il 24 di marzo sono stati distribuiti centinaia anzi migliaia di volantini con il suo volto e nella speranza appunto di poterla ritrovare in ogni caso questa scelta della polizia è stata comunque criticata dal momento che non ha portato a alcun risultato e soprattutto era troppo poco troppo tardi la polizia continuando con le sue indagini è riuscita a identificare dei possibili sospetti eh, in particolare in primis il proprietario della bakery e il proprietario della bakery ha detto che quando Asami era arrivata alla stazione non si trovava più all'interno della bakery perché appunto lui si aspettava che Asami arrivasse a luna di pomeriggio e non vedendola arrivare per mezz'ora se n'è andato anche perché non si se era sentito troppo bene e comunque parliamone, i giapponesi solitamente sono sempre molto puntuali quindi se vi dicono che arrivano verso luna, molto probabilmente arriveranno alle 12.55 quindi il fatto che questa ragazza che in questa comunque dinamica lavorativa era una Kohai perché era di un livello più basso rispetto al proprietario del locale è veramente strano che non fosse arrivata in orario e se dopo 30 minuti ancora non è arrivata, è più che normale che il proprietario se ne fosse andato a sua volta questo eh, non è una cosa che che deve farci più che tanto eh, pensare tuttavia eh, questo uomo non era riuscito a fornire un alibi nell'orario in cui questa ragazza è sparita e quindi le investigazioni sono continuate attraverso queste investigazioni si è riuscito a scoprire che questo uomo non possedeva solamente quella bakery ma due interi piani all'interno dell'edificio dove questa bakery era situata oltre che a un parcheggio giusto fuori dall'appartamento la polizia ha continuato a interrogare questo uomo per ben tre giorni e tuttavia senza alcun successo infatti trascorsi questi tre giorni comunque l'uomo non ha confessato nulla e non è riuscito a fornire nessuna informazione che potesse in qualche modo incriminarlo probabilmente era innocente o forse era molto abile a mentire quello che succederà però a questo uomo nell'anno successivo è stato estremamente triste perché ha passato veramente un anno terribile perché comunque immaginatevi avere un'attività che vi mette sempre davanti a un pubblico a contatto con un pubblico una possibile clientela come quella di una Pagna san se ci sono queste rumor diciamo che vi eh, dipingono come un possibile eh, criminale potete capire come ovviamente la clientela si è fatta a poco a poco sempre meno numerosa e a un anno dall'apertura di questo caso l'uomo ha dovuto eh, dichiarare bancarotta, ha dovuto chiudere questa bakery. Immaginate comunque che situazione lui per tutto questo anno, benché da queste, diciamo, investigazioni, questo interrogatorio, ne è uscito innocente, la polizia non ha mai smesso di sospettare che lui fosse una possibile person of interest, diciamo. Il proprietario della bakery è arrivato persino a dover vendere eh, tutte le sue proprietà che aveva all'interno di dove si trovava quella bakery, quel, quel palazzo e addirittura la palazzina è stata demolita in seguito la richiesta tra l'altro dell'uomo era quella di togliere anche le fondamenta di quel palazzo per poter poi darla a un nuovo owner che ci avrebbe costruito un nuovo edificio e ci sono state delle persone che hanno ipotizzato che questo proprietario magari avesse proprio nascosto magari il corpo di questa cida nelle fondamenta e per questo voleva che fossero rimosse altrimenti sarebbe stato scoperto tuttavia benché le investigazioni sono andate avanti per svariati mesi nessuna prova è mai stata trovata in ogni caso sapete come il fatto che questo proprietario volesse demolire l'intero appartamento prima di darlo al nuovo acquirente può diciamo, far salire qualche sospetto perché non è una diciamo, prassi che si fa sempre in Giappone quando si vuole vendere una casa anche perché di solito questi costi sarebbero a carico del nuovo acquirente in ogni caso questo proprietario non è stato l'unico sospetto all'interno all di questo caso di cronaca anzi come potete immaginare anche il suo fi fidanzato è stato diciamo non interrogato però si è cercato comunque di capire dove si trovasse nel momento in cui questa ragazza è scomparsa ehm, una cosa che ha fatto un pochino ipotizzare che magari fosse coinvolto in questa faccenda il fatto che avesse telefonato alla ragazza proprio il minuto in cui la ragazza era scesa da quell'autobus e inoltre aveva richiamato lei giusto 4 minuti dopo probabilmente era solamente preoccupato e voleva sapere dove si trovava la sua fidanzata o forse magari c'è qualcosa di più dietro Alcune persone ipotizzano che questo ragazzo volesse crearsi un alibi per potersi proteggere Ma che in realtà fosse coinvolto in prima persona in questa sparizione E inoltre dobbiamo anche tener conto che la ragazza non aveva detto a tutta la sua cerchia di amici che si stava frequentando con questo suo fidanzato Anzi quasi nessuno sapeva dell'esistenza di questo ragazzo Alcune persone hanno sospettato che magari la relazione fosse nuova e quindi non volesse condividere questa loro relazione sapete i giapponesi sono piuttosto riservati quindi magari questo poteva essere uno dei motivi soprattutto quando frequentate le scuole superiori non so se magari avete visto qualche anime ogni tanto succede che prima di questo grande eh, esame che c'è per entrare all'università eh, il terzo anno soprattutto è sconsigliato frequentarsi con un ragazzo quindi magari questo è anche uno dei motivi per cui lei ha tenuto questa relazione segreta o forse c'è qualcosa di oscuro dietro a tutto ciò. In ogni caso, per concludere, purtroppo al giorno d'oggi ancora non ci ha dato sapere che cosa sia successo a Samicida, se è scappata, se è scomparsa, se è stata rapita, non lo possiamo sapere. Ci sono anche delle voci che sostengono che il proprietario del negozio abbia scelto di suicidarsi per via di tutti i suoi rimorsi, tuttavia questa voce non è mai stata confermata. Io ragazzi spero davvero che questo caso vi abbia potuto interessare Se vi trovate in Giappone magari vi capiterà di vedere questo poster Io ho scelto di parlare di questo caso anche perché appunto molto spesso mi è capitato ancora ad oggi In questi anni in Giappone di vedere questo volto di questa ragazza Quindi se vi capita di vederlo sappiate che questa è la sua storia e spero che vi sia piaciuta So che ragazzi questo era un caso di sparizione, purtroppo ancora irrisolto, ma spero che questa storia vi abbia comunque in qualche modo interessati. Io vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video e di aver passato questa mezz'ora con me. Spero di vedervi al prossimo e scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di questo caso e se volete che in futuro tratto di altre persone che sono scomparse. In ogni caso vi saluto e grazie mille ancora. Ciao.